Non farò, eh, vi dico eh, come prima cosa ciò che non farò, vale a dire non farò un intervento che ricalca diciamo, le nefandezze di chi ci ha preceduto e ci ha lasciato nella situazione che, che, troviamo, che troviamo nella preparazione di questo nostro primo bilancio. E in realtà, invece, voglio. Ricordare, raccontare, è stato anche riconosciuto da molti colleghi eh, delle, delle opposizioni, il percorso che abbiamo voluto intraprendere per arrivare eh, a questo bilancio, collaborando fra tutte diciamo, le componenti delle, delle istituzioni, ma non solo, eh, anche del, degli uffici, dei dipartimenti, eh, per quanto è stato possibile anche del, dei, dei municipi. Che è un discorso che è partito come ricorderete già a, a luglio agosto quando iniziamo con i municipi ad intraprendere un lavoro di valutazione su quelle che erano le loro esigenze e che seppur lo, non lontanissimo nel tempo ma risalente a qualche mese fa è, un, è stata un'attività che ci ha permesso nella sede del, di eh, preparazione del progetto di bilancio di tenere conto di alcuni, di alcuni fattori. Devo dire che il lavoro che abbiamo svolto in queste settimane è stato un lavoro eh, intenso, partecipato, devo dire anche da una eh, buona parte dei colleghi delle, delle opposizioni che hanno portato il loro eh, contributo, soprattutto nelle 11 commissioni congiunte che abbiamo eh, deciso di eh, convocare, anche se in tempi relativamente contenuti, vale a dire in sei giorni abbiamo fatto 11 commissioni una addirittura delle commissioni eh, ha previsto non solo la presenza di uno dei dipartimenti e il, la commissione bilancio ma addirittura una terza commissione che è quella di roma capitale quindi sicuramente un lavoro impegnativo anche dal punto di vista della presenza di soggetti che hanno portato il loro contributo ai lavori devo dire che non, eh, è un'attività che non credo sia mai stata svolta ci, passi, eh, ci si passi questa, eh, mh, la, la, questa segnalazione perché è la prima volta credo che nella preparazione del bilancio o meglio nella valutazione della proposta che la giunta ha rilasciato secondo i termini di legge il 15 novembre eh, le commissioni eh, e quindi con riferimento ognuna a, a uno o più dipartimenti a cui faceva a cui fa capo in termini di eh, indirizzo, indirizzo politico, e, è stata la prima volta dicevo, in cui anche eh, i, eh, commi i commissari di, di maggioranza e di minoranza hanno avuto la possibilità di fare un approfondimento così eh, intenso su quello che era il progetto di bilancio. Non è, eh, direi che l'aspetto premiante di questa, di questa attività è stata la possibilità senza nascondersi dietro a, un, a chissà quale paravento la possibilità di evidenziare anche le criticità perché credo che sia per un'amministrazione trasparente mettere sul, sul tavolo quelle, eh, anche quelle decisioni che a volte rappresentano un momento di riflessione anche in termini di eh, espressione di una difficoltà c'è cioè, stata proprio la possibilità di eh, valutarlo e soprattutto di spiegarlo. Eh, le scelte che un'amministrazione fa eh, e che poi riguardano la vita, perché il bilancio rappresenta quel driver che, che poi caratterizzerà la vita amministrativa per prima cosa della prima gestione eh, che sta arrivando, che è quella del 2017 ma in termini di progetto per il triennio 2017-2019 è, eh, eh, è la necessità appunto di mettere sul piatto e rappresentare ai cittadini quella che è, fermo restando la, eh, la volontà di gestire al meglio le cose, il quadro in cui l'amministrazione si, eh, si deve muovere. Sottolineo il deve perché insieme al vuole eh, compone quel risultato che è poi il, eh, le modalità con cui l'amministrazione eserciterà il, la propria volontà eh, per l'anno a venire. Questa volontà è ovviamente dettata da alcuni fattori che già sono stati descritti. I vincoli, gli vincoli enormi all'interno dei quali ci si deve muovere per poter amministrare la, la città, e li abbiamo già detti: sono i vincoli di finanza pubblica, l'enorme debito di questa, di questa città, il fatto che comunque bisogna assicurare dei servizi e che le, eh, come ric già ricordato oltre il 72% della disponibilità è riservata ai contratti di servizio quindi sostanzialmente a rapporto con le nostre partecipate che poi sono le società che eh, erogano la gran parte dei servizi offerti alla cittadinanza primi fra tutti ovviamente il trasporto pubblico e la gestione dei rifiuti questo eh, fa sì che indubbiamente il progetto di bilancio presentato eh, si muova all'interno di eh, una serie di condizionamenti che, anche se qualcuno l'ha criticato, non permettono in questo momento istantaneamente, dal 1 gennaio, eh, delle rivoluzioni. La rivoluzione dove, la, eh, dove sta? È nell'impianto, nella gestione, nella modalità che vogliamo adottare. Per far sì che questo, che è comunque uno strumento dinamico, dia la possibilità nel corso del tempo di andare a centrare quegli obiettivi che sono insiti in questo bilancio. E quali sono questi obiettivi? Ma sui contratti di servizio. Nel momento in cui andremo a rifare i contratti di servizio dovremo tenere conto proprio del fatto che l'enorme spesa che noi sosteniamo nei confronti delle nostre società partecipate Debba eh, avere una rivisitazione per garantire, a parità o addirittura meglio, a, eh, a con una crescita della qualità del servizio, una diminuzione, una diminuzione, una razionalizzazione dei costi. Lo faremo attraverso la realizzazione di tutte quelle economie che immaginiamo. Oggi è stato citato il il bel libro di Daniele Frongia, del nostro, eh, del nostro vice sindaco, dove è, è, è secondo, è secondo me è citato eh, purtroppo non nel modo corretto. Quello studio parte ovviamente da un'analisi che è il radicamento storico di una gestione non corretta di alcuni fenomeni. I colleghi mi insegnano che per modificare un, eh, un fenomeno, una modalità, un atteggiamento radicato nel tempo, non bastano pochi mesi, ma nel nostro progetto, nel nostro programma è previsto che si vada eh, nel tempo a recuperare una eh, congrua quantità di quegli, di quegli sprechi, questo permetterà e ne siamo convinti nel corso dell'anno, eh, già in fase di assestamento a metà dell'anno, sicuramente di recuperare delle risorse che poi potremo nuovamente investire su qualità e quantità dei servizi ai cittadini. Vorrei fare un riferimento, non ho chiesto l'intervento in deroga, per cui il tempo a mia disposizione non, non è tantissimo, eh, un riferimento particolare perché è stato eh, fatto diciamo, un, un richiamo alla, ai servizi sociali. Eh, io su questo non, eh, mh, non riceverei delle critiche così aspre poiché banalmente sui municipi che sono il principale erogatore di servizi alla cittadinanza perché sono delle strutture di prossimità, è stato fatto un lavoro di garanzia nei confronti della disponibilità di fondi per l'erogazione dei servizi sociali che eh, permetterà, ne siamo convinti, di non ritrovarci a settembre, agosto, settembre, nella situazione che abbiamo già vissuto quest'anno e purtroppo, devo dire, anche negli anni precedenti per una programmazione non sempre attenta. Vale a dire il coprire con, se non ricordo male, almeno 28 milioni in più rispetto alla, alla pianificazione precedente il, eh, la disponibilità dei municipi che passano proprio da, eh, da 202-203 milioni complessivamente a 203 Un a, a 230 milioni la copertura dei, dei servizi fino alla fine dell'anno. Chiudo quindi il mio intervento dicendo che è un bilancio che passa attraverso poche parole, serietà, trasparenza e soprattutto il fatto di non mettere l'amministrazione nelle condizioni di dover affrontare delle crisi nell'esercizio già a partire dal 2017. Grazie.